E ci ha detto che è venuta a Villafranca quando aveva circa 16 anni. 16 anni, sì. E prima comunque è andata a scuola, giusto? Sì, ho fatto le medie però non ho fatto niente di più. Quindi ha fatto il percorso normale, mm. diciamo, sì, non sì. ha potuto scegliere? No, no, anche perché non c'erano scuole, cioè bisognava spostarsi molto nel paese dove ero io, non c'erano scuole in, quella, in quel paese e quindi erano in, quel, in quel senso erano preferiti i maschi, i maschi era importante che andassero a scuola, le femmine un po' meno. E nella scuola dove, che ha frequentato c'erano classi separate? No, no, no, e... sono insieme. paesi piccoli quindi tutte classi miste sempre. E doveva tenere comportamenti particolari oltre a quelli... Ma direi che non, non ho mai avuto la sensazione di comportamenti, di dover tenere comportamenti particolari, insomma, c'era abbastanza libertà degli insegnanti molto, molto bravi, secondo me, quindi ci hanno fatto crescere in un clima di libertà. Quindi non c'erano punizioni o cose... No, direi di no. E anche a scuola comunque poteva dire quello che pensava, come in famiglia, veniva ascoltata? Sì, sì direi di sì, quello che anzi eravamo stimolati a esprimerci, insomma. Dopo la scuola ha detto che è venuta qui e sì. ha iniziato a lavorare? Allora, io ho fatto per alcuni anni, eh, diciamo, un lavoro di artigianato. Mia sorella faceva la magliaia e quindi eh, la famiglia mi ha un po' imposto di, di fare lo stesso lavoro finché non sono riuscita ad affermare la mia indipendenza <ride> e ho fatto la scelta di andare a fare l'infermiere. Ecco aveva possibilità diverse da quella dei suoi fratelli di scegliere il lavoro. Sì, cioè io ho detto che lavorare in casa non, non mi soddisfava, non ero contenta, avevo bisogno del rapporto con altre persone e ho fatto in modo di, di fare un corso, prima ho fatto il corso della Croce Rossa, poi e così ho fatto la domanda sono entrata in ospedale. E come a scuola in famiglia la sua opinione? Direi che adesso, sai, la nostra era una famiglia molto modesta, cioè non, non c'erano grosse cose da decidere, per cui io credo che la mia opinione valesse come quella degli altri, insomma, componenti della famiglia.